stanno già litigando di nuovo ma io non le sopporto più bambine mm. giocare e poi ho un pochino di fame e mi date qualcosina da mangiare che sono tutta affamata via che brutto il mio azzurro anche poi giallo eh? e poi anche divertente come fai a saperlo? perché tu sarai la mia mamma ma che mamma, mamma. Ah, cioè, a proposito mi ha detto mamma Romina di fare la brava con me perché quando torna poi ti sgrida se io ti dico ah, che mi stai facendo male a fare i codini cosa ridi? perché ridi? non ridere? poi io e te ci eravamo già incontrati io me lo ricordo andate al cinema te la ricordi? te te ricordi la signora? Me la ricordi la signora? Mi sembra quella lì che c'è di là, eh? Ma signora! No, quella è una sorella! Ma mi sembra lei però, eh? Di assomigliava Oh ti... che carina! Perché <ride> mi... prima usare? Mi vuoi truccare? La fruttina fa bene? Sì. sì Ma senti, vieni qua un attimo Apri. Non ti vedo i cucciolini Sei troppo pianta Apri. Ma lo sai che tu mi sei simpatica? Questo è un tovagliolo? Sì. Ma come grande! Avete i tovaglioni grandi a casa vostra? Senti, ho aperto la fruttina, me la dai tu, o me la devo mangiare da io. sola. Che babysitta sei! ma dai io! Ah. Allora. Poi, puoi, puoi anche mangiarne un po' tu se vuoi, eh! Oh! Ma te la <ride> sei mangiata tu! Ma scusami! <ride> He says, il il trucco, trucco. veloce, eh, giocando aspetta che non c'è mi metto ancora madonna mia, non un zucchero filato negli occhi mi sa te. dai su, morti <ride> ma dove è andata quella antipatica che c'era con te quella è proprio antipatica io me la ricordo No, non le voglio più le ciglia! Non le voglio più le ciglia! Oh mamma! Aia! Cos'è in faccia questa cosa qui? Un'indiana? No! C'è un pezzo! Dirlo alla mia mamma, eh! E poi si arrabbia! Non posso più perché sono piccolina! Un attimo, Ti aiuto, sul... guarda, è questo il bagno Va bene. dove? Mm. Ah, ok Senti, però, non devi andare perché io poi ho paura Io sono in questa casa, non conosco nessuno, eh vieni, sì, okay. guarda subito. Allora, Anastasia, noi dobbiamo far tronare la mamma così cade e si fa male Picchia la testa e il la mamma romina Eh, ma come possiamo fare, cioè Ho un'idea Possiamo mettere lo scotch davanti alla porta così quando esce dal bagno cade ok ma sai dov'è? Okay, l'ho oh, preso Sì, la forbice perché non possiamo lasciarla questa va a prendere! già andiamo andiamo vai prontani dobbiamo fare più strati eh, eh Ci siamo! siamo. Eh. Okay, ciao forbice ciao ciao ciao Okay. da mangiare ma io ti ho fregata sì. <ride> te lo ricordi? Mi hai portato ciuccio <ride> Grazie Che buono Oh ma che facciamo? Eh a nascondino Sì dai Dai ah, si sì, giochiamo al nascondino sì. Io sono infallibile Non mi troverete mai Va bene Chi conta? Lei lei facciamo Conto io facciamo. No di contare e non mi troverai mai più vai! fino a 20 eh oh sveglia e tu per ridi ti hanno raccontato una parzelletta no 2 3 5 faccio veloce 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Vado a cercare Emma tu? Uffa. Io ho fatto sana. io sono infallibile Non è possibile Secondo uh -huh. me non sono io eh No come ti chiami? rovina la <ride> E ho 5 anni Ho da lasino e mi piacciono le caramelle il gelato il cioccolato Non hai e... detto non l'avevi detto che anni No l'ha detto lei non io Ma capisce niente questa arriva sempre che dite secondo voi, cuccioline e cucciolini? Oh! Mm -hmm. Chi tocca? A te, a, a te, oh. cioè. perché io fado tanto Io so contare fino a te. te Ma io so contare fino a 5. E eh, vabbè Cinque volte, quattro volte, quante volte devo contare fino a cinque? Quattro? Una Una sola? Ok mm. Uno, due, tre, quattro, cinque c'è la ridarò. c'è la ridarola guardate che io sono piccola cado eh mi faccio male è fuori oh, ma che noia siete troppo veloci io sono piccolina sentite mi è venuto sonno voglio andare a dormire dov'è ciò? Mm. grazie andiamo a fare ora devo fare la nana che domani devo andare all'asilo ah oh, finalmente Codine. avevo le codine e quindi cosa è eh. successo perché sono diventata romina la bambina eh, perché okay. perché quando sono caduta si sì, da lì quando sei caduta qua, quando eri qua mi hai caduta e poi hai fatto ciao bambine ciao bambine ah ed ero carina sì. Ero simpatica eh, di mi fa malissimo la testa, ho bisogno di un po' di ghiaccio, ma aspita che botta! Ma tutto a posto? Va bene ragazzi, allora vi chiedo scusa, io però sono caduta. Ani, e tu cosa hai fatto con la mamma bambina? Mi hai curata? Sì, poi ho giocato la scorpione. Adesso però mi sa che mi devi curare davvero perché mi fa si malissimo la testa. Concludiamo il video allora perché ho un fortissimo mal di testa, amore. Sì. Eh? Cucciolini e cucciolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate i pollicioni in su. E scrivete nei commenti se preferite Romina o Romina la bambina. Ciao! Ciao.